un onore, e un piacere, ehm, soprattutto per, eh, eh, anche per il tipo di letteratura che, che porta, che è quella della poesia, eh, che insomma ad oggi non è, non è sempre eh, facile trovare e soprattutto così bella e così piena di, eh, di emozioni, di vite ehm, importanti. Quindi ogni tanto è giusto fermarsi e parlare di poesia e questa sera lo facciamo grazie a Sandra passo la parola a Ades che presenta Sandra <ride> ciao ciao a tutte ciao a tutti molto onorata di essere qui alla BACAF 2021 e presentare la compagna e sorella di viaggio di eh, di storie vissute insieme qui a Milano Ciao eh, Ciamaca Sandra Madu eh, ci tengo a presentarla, a darvi due linee prima che lei eh, performerà la sua poesia e ci racconterà il suo, la sua prima raccolta di poesie di vuoti, eh, raccontandovi un po' chi è. Allora, Sandra è una ragazza afrodiscendente come me, eh, nasce in Nigeria il 14 ottobre 1997, quindi è fra le giovanissime autrici italiane afrodiscendenti, complimenti. E, e si appassiona alla poesia sin da piccolissima. Sin da piccolissima scopre che il suo linguaggio eh, di comunicazione che meglio le riesce per esprimere le sue poesie, e le sue emozioni, ciò che più sente eh, è appunto il linguaggio poetico. Quindi è. Eh, Oltre ad essere una studentessa di lingua e letteratura laureata all'Università Carlo Bo di Urbino e, e adesso all'Università Statale di Milano, continua con il suo viaggio eh, raccontando la sua vita, le, le vicissitudini da italiana di seconda generazione o, o meglio cosiddette seconde generazioni ed è proprio qui che inizia il, il, il primo incespicamento, il primo su questo termine che abbiamo vissuto insieme, perché Sandra, oltre ad essere poetessa, è anche drammaturga e insieme abbiamo avuto il piacere di eh, partecipare ad un laboratorio di drammaturgia dedicato a voci ad Afrodiscendenti, chiamato proprio Seconda Nessuna, proprio perché noi disconosciamo questo termine di seconde generazioni che è stato affibbiato a noi figli di migranti ma che siamo nate e cresciute comunque in Italia perché noi eh, effettivamente ci riteniamo seconde a nessuno che è un termine seconde generazioni come dicevo prima affibbiato da giornalisti dai primi che hanno voluto descriverci senza aspettare senza chiedere a noi altri a noi altre come, come ci descriviamo come come possiamo definirci eccetera quindi per farci riconoscere negli ambienti più ampi culturali e non solo dobbiamo Forzatamente utilizzare questo termine che non ci piace. Ed è proprio così che abbiamo partecipato assieme a questo eh, laboratorio di drammaturgia, eh, titolato Seconda Nessuno. Proprio perché il termine stesso, seconde generazioni, è, è errato, è inadeguato a descriverci. Anche perché tecnicamente, se, seconde generazioni, perché? Cioè, noi siamo figlie di migranti cresciute in Italia, culturalmente, principalmente italiane. Ma anche metice, anche eh, miste con la nostra cultura di origine, Sandra nigeriana, io di origine eritrea. E quello che dicevo, dell'erroneità de, dell di questo termine è il fatto che tecnicamente, seconde generazioni, non significa niente, non ci descrive. Proprio perché secondo che cosa? Uh, seconde generazioni di migranti? No, noi non siamo migranti, noi siamo o cresciute qui o nate qui o comunque tutta la nostra vita e la nostra cultura principalmente italiana, quindi questo, questo termine non ci descrive. S seconde cosa? Siamo seconde ai nostri genitori forse sì, ma perché seconde generazioni? Noi, eh, di nuovo, siamo seconde a nessuno. E inoltre eh, l'importanza di avere un'autrice afrodiscendente che poi si occupa di poesia, che come ci diceva Francesca, purtroppo è un ambito letterario poco eh, investigato e poco, poco, poco letto forse ultimamente. Eh, il fatto che, eh, essendo noi figlie di migranti... Ci descriviamo principalmente, almeno io e Sandra, avendo le origini nello stesso continente, che poi è la terra madre per tutti noi, eh, ci descriviamo italiane afrodiscendenti. e afrodiscendenti. Nella letteratura, nella letteratura italiana, quello che, con cui ci stiamo scontrando oggi è il fatto che tutto ciò che oggigiorno è scritto da persone italiane non bianche, venga messo e sottotitolato come letteratura migrante e noi non ci siamo perché non siamo migranti. Ci sono stati un sacco di eh, scrittori e letterati di, di origine migrante, Pap Kuma, menzionavamo prima, che, che ci hanno un po' aperto la strada. Ma noi a differenza di, di un autore come Papkuma non, non condividiamo il fatto di aver vissuto eh, in, un altro, in un altro paese, nel nostro paese di origine. Noi eh, siamo cresciute qua, eh, siamo italiane, anche se eh, qualcuno non lo vuole riconoscere. Siamo italiane e siamo afrodiscendenti e quindi il nostro punto nel portare avanti la letteratura da persone, figlie di migranti e essere conosciute come letteratura italiana prima di tutto e afrodiscendente è in questo filone che abbiamo Sandra Madu che ci presenta i Vuoti Sandra Madu come vi dicevo ci ciamaca Sandra Madu eh, che per gli amici è Sandra qui in Italia ehm, ci presenta questa, questo libro che è la sua prima raccolta di poesie che è stata, è stata realizzata in seguito e grazie al fatto che eh, abbia vinto il premio Ponte di Parole, eh, premio di letteratura poetica, eh, premio di parole che le ha permesso di eh, eh, poter pubblicare questo libro che trovate eh, alla libreria Don Durito qui, abbiamo un sacco di copie per piacere dopo la sua, dopo la sua presentazione ma anche prima, <ride> pensando, seguendo le mie indicazioni vi mi consiglio di eh, andare eh, a raccogliere la vostra copia dato che non, non ce ne sono molte ci racconterà un po' il suo viaggio, la sua vita. Eh, Sandra negli ultimi anni ha, ha lavorato come mediatrice culturale alla questura di Monza. Quindi... La sua poesia nasce oltre che dal suo vissuto, dal suo intreccio di eh, culture, dal suo capire cos'è l'identità, l'appartenenza in un paese come l'Italia oggi, eh, nasce anche dal, dalla sua esperienza di vissuto in questa posizione lavorativa alla questura di Monza, dove si è dovuta scontrare con eh, il suo essere afrodescendente italiana e i nuovi eh, richiedenti eh, asilo, richiedenti permessi di soggiorno che ci sono. Quindi in questo viaggio, che si chiama Nidi Vuoti, Sandra Madu ci racconterà cosa è stata per lei eh, l'identità, l'appartenenza e questo viaggio. Lascio la parola a Sandra. Bene, come le ha create. Allora, Sandra. Grazie mille, adesso. <ride> Grazie. Allora... Immigrazione. In Italia si parla di immigrazione via mare come se fosse una causa, come se fosse la causa del nostro malessere, del, della nostra povertà. Ma l'immigrazione non è una causa, è una conseguenza. L'immigrazione via mare soprattutto è una conseguenza ai soprusi, ai furti che vengono attuati in Africa per mano di chi oltremare dice di voler aiutare l'Africa, aiutare. Depredare ruba, de de rubare vuol dire aiutare, no. <ride> Io inizierei leggendo una poesia, intitolata In pace, a pagina 21 di, di Wot. In pace. Cara Africa, fingono di voler liberarti ma ti depredano di tutto, a volte con l'aiuto dei tuoi stessi figli. Mia Africa, come glielo diciamo? Come diciamo loro che vuoi solo essere, lasciate in pace. Alcuni affermeranno che lo schiavismo è finito, il razzismo non esiste, ma ditelo a chi? percorre ore e ore nei barconi ditelo a chi fugge da guerre causate da mani estranee che poi vengono persi in qualche nelle gabbie in libia che a cui non viene riconosciuto nessun diritto ditelo a chi vive nei campi profughi e a cui viene relegato una sottospecie di esistenza umana ditelo a chi vive il razzismo che il razzismo non esiste domanda siete d'accordo che chi chiede asilo, chi chiede rifugio in Italia ha il diritto di essere protetto nel frattempo i morti in mare nel Mediterraneo si moltiplicano e il mare che noi lo vediamo azzurro ma in realtà è rosso sangue Leggo Orfano a pagina 26. Orfano. Ora, piccolo orfano, in cerca di speranza, fuggi dalla Somalia e dalla tortuosa Libia, dove vedi cadere la vita di chi ti ha generato. Preghi per una casa dove di giorno sognare una vita, mentre con la mano al petto ti riscaldi e ti nutri dell'amore di una madre persa. Leggo vulnerabili vita. Vulnerabili vite, pa vite, pagina 28. Un lungo viaggio soffocato dalla tratta degli umani, trafficato da nomadi e da dimenticati. Il naufragare di vulnerabili vite. Chi sopravvive sente ancora il sapore del sale. Infatti a fronte dei tanti morti identificati e non c'è chi sopravvive, c'è chi resiste, c'è chi si crea la nuova vita e c'è chi purtroppo in Italia poi muore per mano della discriminazione, del razzismo. Oggi siamo la voce di Abba. Chi emigra in un paese e risiede lì per molto tempo? Probabilmente avrà anche dei figli. Ai figli che nascono o crescono qui in Italia da genitori immigrati cosiddetti, cioè chi li chiama seconde generazioni, la cittadinanza non dovrebbe essere regalata, non dovrebbe essere un regalo, ma una deve essere riconosciuta. Perché è così che deve essere. Chi nasce e cresce in Italia è ovvio che dovresti ricevere la cittadinanza, però non è ovvio per molti. Perché non si parla di un pezzo di carta che non ha nessun significato, si parla del diritto di partecipare a formazione all'estero, del diritto di partecipare all'Erasmus, del diritto di votare, di scegliere chi si vuole rappresenti il paese in cui si vive, in cui si studia, in cui si lavora? Beh, diciamo um, poter partecipare anche ai concorsi pubblici, perché sapete in Italia non c'è tutta questa rappresenta rappresentazione nera, quindi poter anche partecipare ai concorsi pubblici hai bisogno della cittadinanza, se non hai la cittadinanza non puoi neanche partecipare, se non partecipi non vedi neri nel, nel settore pubblico. Leggo Erranza, pagina 42. Erranza. Deambulate in un pomeriggio d'estate, spiati dalla luna voyeristica che vede girarvi fra gli esclusi dell'Italia illuminata e parziale. La stessa luna che ci vede plasmati dalle stranità invasi, da quegli sguardi bovini e resi italiani per l'origine altra, senza fissa dimora e senza meta. Sotto un'identica luna di un pastore errante dell'Asia, siamo protetti dal fiato sterile della gente, affinché esso non supi l'ardore del brivido che desta il nostro cuore. Cari italiani, è tempo di fiorire il mio fiore preferito porta il nostro nome patria pagina 45 dedicata a un poeta che mi piace molto giovanni pascoli patria caro giovanni voi col magone sognaste la vostra cara patria d'infanzia idilliaca. Il giorno d'estate in cui palpitava d'amore la trebbiatrice come il vostro cuore. Ed io, caro Giovanni, in bilico sogno una mia patria della testa, mia e solo mia, a cui appartenere. Nella patria del mio primo respiro nella patria del mio arrivo. Caro Giovanni, tenetemi la mano. Se insieme capovolti camminiamo in basso via l'infinito cielo come abisso, lo so, caro Giovanni, disincantati siamo spaesati, stranieri estranei, forestieri esuli, appolidi alienati. Nostri sono i pianti e i capi chini di coloro che la cieca li circonda. Non sono riconosciuti. Come ha detto Adesso all'inizio, lavoro in questura. In coda all'ufficio immigrazione incontro persone che provengono da ogni stazione sociale, incontro uomini, donne bambini, mogli, mariti, provengono dalla Nigeria, dalla Guinea, dall'Eritrea, provengono da ogni parte del mondo. E mi fanno tantissime domande che ho imparato a farne anch'io. Quindi un giorno mi sono deciso di, di, di porre a queste persone che ho incontrato e che incontro ancora, cos'è la cosa più importante per te e per la tua vita. Amore, futuro famiglia, casa, rifugio. Sono state in sintesi le, le risposte che ho ricevuto e questo mi ha permesso di trovare un ponte tra le persone, tra gli immigrati che sono qui da poco, che sono qui da molto e tra gli italiani che qui sono a casa. Quella, quella volontà di avere l'amore per gli affetti, per i propri cari, per la persona amata la voglia di vivere in una casa, di avere un rifugio, di essere protetti. Ed è questo che mi ha permesso di donare questo alfabeto diciamo, del mondo che si crea attraverso le relazioni e a dare forma al libro. Ed è anche questo che mi ha permesso, permesso di concludere il libro con poesie dedicate all'amore. Allora ho scritto Poesie d'amore, come meno estranea, pagina 70. Meno estranea. Mi sentii meno estranea quel giorno. Eravamo soli, seduti in riva al mare, al chiaro di luna, coccolati dalla brezza. Legati in un abbraccio a parlare della mia duplice stranità, che mi divideva dal mio luogo di nascita, a causa di un'estranea lingua e che mi attendeva in Italia, in cui estranea era la mia apparenza. Gli parlai dell'odio e il sospetto che vissi e la compassione ben più subdola e dolorosa. Lui mi disse con un filo di voce che ero immune agli sguardi altrui, che potevo scegliere se sentirmi circondata dall'estranità o inondata dalla familiarità se essere un risultato del passato o una delle molteplici cause del futuro. Mi pregò di liberarmi e di non far dipendere più il mio benessere dalla capacità d'accoglienza altrui, di riconoscere il luogo dal quale venni per poi allontanarmi e andare oltre alla ricerca di una casa, una mia casa. Poi mi accarezzò, mi tenne la mano e sentì tutto. Il mare, la terra, le stelle, il vento e un cuore nuovo che batteva. Il mondo che vidi era il mio corpo caldo, accanto al suo che mi illuminava. Mi ritrovai e mi accorsi che non ero estranea a me stessa. Sufficiente era la mia interiore identità. Mi senti di essere amata anch'io. Da avere un mondo tutto mio e con il suo ero al completo. L'amavo così tanto che dimenticai il mondo esterno, quel mondo superficiale che creava solo confini e barriere tra le persone. I nostri mondi creavano ponti che si univano come un unico nido. Casa è chi ci vuole bene, mi disse. Almeno lei rende meno lontana la lontananza. E meno estranea estranità. Grazie. grazie, grazie, grazie mille, Samaka Sandra Madu. Un applauso per Sandra, per piacere. È stato molto toccante ascoltarti, ascoltare le tue poesie. Grazie per essere venuta e grazie per aver condiviso eh, cosa è per te vivere questa doppia identità e, e allo stesso tempo lavorare con eh, chi cerca di eh, appartenere come stiamo cercando anche noi in qualche modo pur eh, rendendoci conto che la nostra appartenenza non può essere unica ma che è duplice o anzi molteplice perché siamo fatti di tutto... Tutto quello che viviamo, tutto quello che eh, abbiamo modo di eh, sperimentare e, e vivere. E quindi grazie ancora, Sandra, Ciamaca, Madu. Grazie. Nidi vuoti, eh. lo trovate alla Libreria D'Ondurito lì. <ride> grazie, e la serata continua con Dischi Volanti Special Edition. Dischi Volanti è un progetto della Libreria D'Ondurito di riprese e rivalutazione del, del vinile come oggetto del vinile come musica dello scratching del DJ quindi ci saranno in console eh, DJ Radio IM, DJ Nino, Maple Juice, Feel Good, un intermezzo di freestyle con BLNK e una serata che c'è tutte le settimane di martedì alla libreria Don Durito. seguiteci sui social e buona serata e grazie ancora Ciao, Sandra Maduro e ad Addes. Grazie.